Oggi volevamo puntare l'attenzione sui risultati di un convegno che si è svolto nei giorni scorsi dal titolo Dalla Carta al Digitale, i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. E allora vorremmo chiacchierare capire che cosa è uscito da questo convegno perché l'obiettivo, ci dicono i responsabili dell'Agenzia delle Entrate, è quello di cercare di migliorare sempre di più i rapporti col cittadino. E allora quest'oggi abbiamo ospite, il nuovo direttore o la nuova direttrice regionale dell'agenzia dell delle entrate Che è la dottoressa Maria Pia Protano Buonasera dottoressa Buonasera a voi Come sta? Bene Contenta di essere a Genova? Molto soddisfatta sì? di questa bella città Lei è da marzo mi diceva che è da qui Da 2 marzo sono il direttore dell'agenzia delle dell entrate Liguria E arriva da dove? Arrivo da Potenza Da Potenza Ultima sede di lavoro, Potenza. In Potenza. realtà io arrivo da Roma come collocazione. E a Potenza familiare. è stata tanti anni? A Potenza sono stata un anno in qualità di direttore regionale della Basilicata e provenivo Senta, dalla Valle d'Aosta. Lei immagina che ci siano grosse differenze fra Potenza e Genova per il suo lavoro? Mm, non tante, C certamente è diversa la città. Potenza è una realtà più piccola, la Basilicata è una realtà più piccola, eh, la Liguria è più grande e in particolare Genova è una grande città, non è una città piccola, però mh, diciamo che la, il nostro lavoro sostanzialmente viene svolto nello stesso modo. Nello stesso modo, però senta il direttore di un'agenzia importante come questa eh, che compiti ha? Cosa fa? Eh, abbiamo una serie di compiti, mm. eh, mh, in primis quello di servire i contribuenti, mm. che è l'obiettivo principale ormai dell'Agenzia, proprio perché tende alla compliance e la compliance si ottiene in, in, in modo particolare proprio fornendo dei servizi ed anche chiaramente effettuando dei controlli seri ed equilibrati. E per questo ovviamente ci sono innovazioni, eh, tanto per entrare un po' Nel, nei commenti sul convegno che c'è stato ci sono... dove eh, mi pare abbia avuto successo ci sono stati moltissimi cli... clienti come si chiamano clienti non so. molti come partecipanti dobbiamo dire è stato un convegno molto partecipato e quindi ah. mh, anche sentito e, e penso con un bilancio piuttosto positivo ricordo che presenti al convegno c'erano eh, professionisti, c'erano ordini professionali, tecnici, operatori del settore e naturalmente anche il collegio dei geometri è rappresentato dal eh, direttore nazionale, eh? dal presidente, da, da, presidente nazionale, nazionale che, era, che è il dottor Savoncelli, ma ovviamente anche Luciano Piccinelli era presente, quindi parleremo anche dei rapporti, ad esempio che eh, ci sono fra un collegio dei geometri, quindi una un collegio e eh, l'agenzia delle entrate. Ecco, che cosa è uscito da questo convegno, dottoressa? Le cose principali? Eh, guardi, le cose più importanti sono state proprio il, i confronti che noi abbiamo avuto e anche un rapporto proprio di collaborazione, poiché noi mh, siamo proprio impegnati a dare dei servizi sempre più efficienti, a fornire servizi quanto più possibili telematici e eh, poiché sperimentiamo diciamo, quasi quotidianamente delle applicazioni informatiche nuove proprio per dar modo ai cittadini di far tutto da casa in modo più semplice e più diretto eh, il confronto con tutti eh, i mh, clienti diciamo, di questi servizi ci permette anche di eh, evidenziare magari delle difficoltà, anche delle carenze che possono avere le nostre, i nostri servizi, okay. poiché sono diciamo, tutti quasi in fase di rodaggio. E, e nel corso di questo incontro abbiamo anche... Eh, recepito molti ehm, suggerimenti che coloro che li utilizzano magari da breve tempo ci hanno potuto suggerire e potremmo magari migliorare il servizio perché poi nel, in questo convegno c'erano eh, rappresentanti della direzione centrale che hanno colto e fatto proprie tutte le, tutti i suggerimenti e, e anche le criticità evidenziate. Ecco, leggevo qua che i servizi telematici di quest'anno del 17 vanno da successioni online a scrivania del territorio. Sì. Sono due innovazioni? Sono due innovazioni. La scrivania del territorio in realtà è da fine dicembre che è in linea, mentre il, la successione telematica è da, da, dai, dagli ultimi giorni di gennaio che, che è in linea. Sono due servizi molto importanti. In realtà ehm, entrambi i servizi possono essere fruiti sia dal contribuente che dai professionisti. Ho capito. Eh, beh, presidente presidente Piccinelli, e voi cosa avete tratto da questo incontro come l'altra parte insomma che dovrà utilizzare? Sì, intanto, come dicevamo prima con il direttore regionale, il fatto che ci possa essere questa collaborazione è il modo di affrontare il problema temi come quelli che trattano l'agenzia delle entrate insieme, perché viverla come dire, in maniera diretta, eh, viverla in maniera collaborativa vuol dire comunque affrontare delle situazioni che potrebbero sembrare difficili mh, e risolverle, risolverle insieme valutando quelle che possono essere le criticità sia da una parte che dall'altra visto che gli argomenti trattati sono molteplici perché si passa da aspetti fiscali, contributivi, tributari a aspetti tecnici che poi sono quelli che sono più vicini a noi perché noi abbiamo sempre trattato direttamente con eh, l'Agenzia del Territorio oggi ufficio, chiamiamolo così, interno all'Agenzia delle Entrate per cui la parte che si occupa di territorio è la parte che si occupa di tutti gli aspetti tecnici con la quale ci siamo sempre confrontati ed è anche per questo che siamo arrivati si diceva dalla carta al digitale a superare degli ostacoli incredibili perché si è passati veramente da, dalla piuma d'oca al, al computer in una maniera rapidissima se pensiamo che i primi atti per quanto ci riguarda sono nati alla fine degli anni Ottanta, siamo dopo 30 anni ormai a non saper più scrivere ma a usare completamente il Quindi digitale. E queste innovazioni sono un ulteriore passo avanti nei rapporti? Assolutamente sì, però ripeto bisogna affrontarle insieme perché criticità ce ne sono tantissime, visto e considerato che si passa veramente da un mondo a un altro e facendoli insieme si risolvono tante cose. Però volevo scusami, prego, prego, prego. ringraziare... Eh, l'agenzia per quanto riguarda gli aspetti delle successioni perché siamo stati inseriti di recente fra coloro che possono utilizzare questa telematizzazione delle, successioni, ovvero, delle dichiarazioni di successione esattamente, come categoria Questo. professionale siamo stati inseriti fra coloro che possono utilizzare appunto l'invio telematico delle dichiarazioni di successione senta dottoressa Protano eh, lei è stata a, a Potenza poi prima Roma, non so da sì. quanti anni fa questo lavoro? Eh, 40. 40 allora, no, volevo dirle i, i cittadini eh, sono cambiati? Eh, sono cambiati in meglio i cittadini o in meglio voi? forse stiamo migliorando entrambi mm. mh, poiché noi siamo impegnati ormai da anni eh, a stabilire un rapporto fiduciario con i cittadini noi non vogliamo più essere soltanto controllori noi vogliamo essere in primis guida dei cittadini mh, perché noi non, non vogliamo stare lì eh, attenti a eh, individuare l'errore benché formale per eh, irrogare una sanzione assolutamente no, noi vogliamo essere accanto ai cittadini aiutarli proprio per adempiere nel migliore dei modi gli obblighi fiscali le hanno parlato del, dei cittadini genovesi? Sì, in cioè, parte cambiano sì. i cittadini di potenza, di Genova, di Roma, di Torino, cioè, hanno delle caratteristiche diverse. La territorialità rapporti. incide, certamente incide, incide perché è, lo, è il substrato sociale che cambia e se una grande città le, le, anche i conflitti, le tensioni sono diverse da una realtà piccola, gestibile, dove magari è più facile, anche, anche le distanze sono più brevi, c'è cioè minore afflusso, per cui il cittadino magari è, è meno conflittuale, perché è più sereno. Ecco, ma questo rapporto vostro con i cittadini, che vuole essere un po' più di collaborazione, se ho ben capito, di, di guida, sì. Sì. Eh, ha avuto dei, dei, dei miglioramenti in questi anni, secondo me? Eh, oppure c'è sempre questa questo atteggiamento di sospetto, di paura di, di, da parte del cittadino nei vostri confronti? Beh, è un processo. Come lo, era, come lo sono nei confronti di equità di queste grandi strutture che ci ossessionano? Insomma. Bene, è un processo, un processo un lento, di cambio insomma. culturale. e Ciò che è più difficile cambiare è proprio la cultura. Per cui è un processo iniziato da, da qualche anno, i miglioramenti ci sono e eh, basti pensare alle eh, lettere di compliance che noi annualmente adesso inviamo e eh, l'anno scorso il Liguria il 43% eh, si è adeguato nel senso che ha risposto alla, alla, alla nostra lettera bonaria era un semplice avvertimento che c'erano dei dati che non quadravano e eh, spontaneamente il 43% dei cittadini Liguri hanno aderito Ecco, senta adesso i suoi, i suoi obiettivi, diciamo, più significativi, quali sono, guardando un po' avanti? Eh beh, eh, guardando avanti sicuramente è l'implementazione dell'utilizzo in Liguria dei canali telematici. Eh, che eh, diciamo per certi versi la Liguria è, è all'avanguardia, per, per altri canali telematici no. Eh, molto avanti siamo, per esempio, per la registrazione telematica dei contratti di locazione, siamo tra la prima regione a livello nazionale. Qualche difficoltà si ha ancora nell'utilizzo di un altro canale che si chiama Civis che è eh, di grande supporto ai cittadini. In realtà eh, possono, i cittadini, cittadini possono dialogare direttamente con l'Agenzia mediante questo canale telematico. Non viene ancora interamente appieno utilizzato. Per cui eh, da questo punto di vista eh, noi ci auguriamo che anche questi momenti di incontro servano a far conoscere eh, queste opportunità e, e quindi spingere il cittadino ad utilizzarli. Ecco, Piccinelli, poi dobbiamo chiudere. Com'è stata la reazione della sala di fronte al convegno? No, direi, direi ottima, nel senso direi che. Se stato... Sì, cioè, parte hanno, hanno partecipato tante hanno professioni. Detto, ah, forse cambia qualcosa, forse migliorata. Ma intanto Finalmente... forse, forse si è scoperta un po' più di praticità e pragmaticità da parte del nuovo direttore. Perché è più convinta, come dire, a rivolgersi. Verso l'esterno e più convinta, come dire, in maniera concreta a parlare di temi e di situazioni che coinvolgono tutti, perché bene o male, ripeto, è un mondo l'agenzia delle entrate. E allora ci sono tanti temi che in qualche modo interessano tutti noi. E Senti, poi verso tu... le professioni, ancora più importante. Perché dottoressa, approccia. fra cinque anni cosa succederà? Come saranno i rapporti? E io mi auguro che se fra cinque rapporti... anni vorrà essere ancora a Genova. E... Non è detto, non, non è si detto. sa. Non si non sa. sa. Mm, eh, Devo dire dalla prima impressione che ho avuto della regione, della città. Ma quando le hanno detto vai, vai vada a Genova? Lei cosa, cosa Ho detto? preparato Addio. il trolley e sono è partita corsa perché da. Il trolley come Renzi come Renzi. <ride> come... Come Renzi. <ride> non so, però sicuramente mh, ho accolto con piacere, visto che ho fatto gli ultimi anni della mia carriera lavorativa tra le montagne quindi tra Valle d'Aosta e Basilicata, il mare, per cui sono scesa al mare. Aiutarla. Va bene, no, sono temi molto interessanti, io penso che potremo continuare poi in collaborazione col Collegio su questi argomenti, perché l'agenzia delle Entrate me è un tema di grande interesse per tutti noi. La ringrazio.